Ben Harper papà per la quinta volta, il figlio si chiama Besso. Ben Harper è diventato papà di nuovo, e sono cinque. La moglie del cantante. Jacqueline Matfus, ha partorito il piccolo Besso il 17 giugno scorso, ma la notizia è stata resa pubblica solo in questi ultimi giorni, confermata dal portavoce del cantautore e chitarrista americano A Entertainment Tony Grip. Per Harper, 47 anni, e la Matfus si tratta del primo figlio, che arriva dopo i quattro avuti dall'artista dai due precedenti matrimoni. Ben Harper ha sposato Jacqueline Matfus nel 2015. Harper e la moglie hanno sempre vissuto lontano dai gossip e pettegolezzi. Da qui la scelta di sposarsi in gran segreto nel 2015, senza alcuna comunicazione ufficiale. Lei è un'attrice, in 17 a Gain ritorno al liceo, e produttrice, oltre che un'attivista impegnata nel volontariato. Harper è stato sposato con Laura Dern. In precedenza, Harper è stato sposato una prima volta dal 1996 al 2001 con una donna di cui si conosce solo il nome, Joanna, da lei ha avuto il figlio Charles Joseph, 19 anni, e la figlia Harris, 15 Decisamente più mediatiche le nozze con la seconda moglie Laura Dern, attrice di Jurassic Park e volto feticcio di David Lynch da velluto blu alla nuova stagione di Twin Peaks. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2005 ed è culminato in una prima separazione nel 2010. Nonostante la nascita di due figli, e Larry 16 anni, e Iaia, 12, i due hanno divorziato definitivamente nel 2013. Il significato del nome Besso. Curiosa la scelta del nome Besso, molto particolare e poco utilizzato, pare che l'origine sia catalana e che derivi dal latino bis, due volte. Del resto il patrimonio genetico di Harper è un vero e proprio cocktail vietnamese, è nato da padre di origine afroamericana e kerokee e da madre ebrea di discendenza lituana.